Come abbiamo detto, qua siamo nell'ambito dei disegni e modelli che sono oggetto di registrazione, quindi i diritti si acquisiscono con la registrazione, e l'articolo 41 Codice di proprietà industriale ci elenca quali sono i diritti che acquisisce colui che registra il disegno modello. La registrazione di un disegno modello conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza suo consenso definizione abbastanza generica di diritto esclusivo, no? è più o meno equivale a quella che abbiamo visto nel marchio, equivale a quella che abbiamo visto nei brevetti e anche nel diritto d'autore. Costituiscono in particolare atti di utilizzazione, la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o il modello è incorporato o al quale è applicato, ovvero la detenzione di tale prodotto per tali fini. In tutte queste attività, tutte queste attività, diciamo, rientrano nel concetto di, di, di utilizzazione. Utilizzazione, voi direte, ma perché la legge italiana parla di utilizzazione quando potrebbe dire utilizzo? Perché la legge italiana è barocca. In questa norma ci sono, per una persona che ha problemi di dislessia, di dislalia è un incubo, perché utilizzazione, fabbricazione, commercializzazione, importazione, esportazione... Cioè nel e detenzione nel giro di, di tre righe ci sono quattro vol cinque volte parole, conzione È così. Eh, il punto 3 dice che i diritti esclusivi conferiti dalla registrazione di un disegno o modello si estendono a qualunque disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa. Ecco che torniamo più o meno al punto di, di prima. Cioè a cosa si intende per carattere individuale, eccolo qua. Si chiude il cerchio, cioè quindi i diritti esclusivi si estendono, vedete, a qualunque disegno o modello che non produca un'impressione un generale diversa. Con la registrazione, eh, abbiamo, per, per la registrazione diciamo, abbiamo due strade, che è più o meno la stessa cosa che succede con il marchio, in realtà tre, però come abbiamo detto all'inizio di questo corso noi ci occuperemo del, del livello nazionale ed europeo, quello internazionale. È un po' più complesso, mi è sufficiente che sappiate i due livelli, nazionale ed europeo. Sappiate che c'è un terzo livello, che è quello internazionale, che permette di registrare con un'unica registrazione su più paesi anche fuori dall'Unione Europea. I, eh, I costi, quindi questo è il livello nazionale. Abbiamo tre diciamo, variabili, tre caratteristiche. costi, il luogo, diciamo, l'ufficio presso cui si fa eh, la registrazione e il quando. I costi, allora la FIA amministrativa per la registrazione, quindi la semplice tassa che io vado a versare, FIA amministrativa in quel senso, per la registrazione italiana è di circa 86 euro per il primo design, con costi inferiori per i successivi design nel caso di deposito multiplo. Eh, a cui ovviamente si aggiungono i costi di assistenza professionale. Cioè questa è solamente la tassa. Poi se vi, fate, se vi appoggiate su uno studio professionale, se venite da me o da un altro avvocato o da uno studio di consulenza proprietà industriale, pagherete anche la sua parcella a seconda della complessità della pratica. Quindi lì le ore di lavoro possono essere, cioè gli euro da aggiungere a questi 86 possono essere 500, come possono essere 3.000, 10.000, cioè a seconda di quanto è, complessa, quanta documentazione bisogna raccogliere e confezionare per, per portare la, la registrazione a buon fine. Stessa cosa con i brevetti stessa cosa con i marchi. Dove si fa? Si fa presso l'ufficio italiano brevetti marchi, quello che abbiamo già visto ad esempio in alcuni video che vi ho mandato erano proprio fatti dall'Uibm, anche con il tramite delle camere di commercio cioè le camere di commercio si fanno da diciamo passa pratiche, raccolgono sul, sul territorio e mandano all'ufficio nazionale che sta a Roma dell'UIBM, che è un ufficio presso il, il Ministero dello Sviluppo Economico. Ehm, quando? Allora bisogna presentare la domanda di registrazione entro 12 mesi da qualsiasi divulgazione al pubblico del prodotto, fatta dal titolare del diritto con la sua autorizzazione. Quindi non dovete necessariamente farlo prima di averlo diffuso, cioè è diverso da, rispetto al, al brevetto, è più simile al marchio, cioè, però avete 12 mesi da quando l'avete diffuso. Al pubblico, quindi voi potete già mettere in commercio o divulgare il disegno su un catalogo ad esempio, ehm, da quel momento dovete ricordarvi che entro 12 mesi, se volete registrarlo, avete appunto altri 12 mesi. Stessa cosa per il livello europeo, cambiano sostanzialmente i costi, cambia luogo, però vedete che più o meno siamo, siamo nello stesso, cioè una slide molto simile, no? i costi sono 350 per il primo design, con costi inferiori per i successivi design a cui ovviamente si aggiungono i costi di assistenza professionale quindi anche lì pensateci perché la differenza poi non è così tanta perché la parcella del, del consulente non cambia molto per, un design, per essere assistiti a fare un, una pratica a livello europeo piuttosto che una a livello italiano quindi quello che risparmiate sono i 270 euro che avete di differenza qua 260 euro che avete di differenza qua rispetto agli 86 che pagate di là però vedete con... 260 euro in più avete, eh, avete una tutela che è su 27 paesi, che non è poca roba. Quindi io ci penserei, cioè anche con i marchi, io tendenzialmente ai miei clienti, salvo casi eccezionali, suggerisco di partire direttamente con la registrazione a livello europeo. Ehm, dove questo si fa invece all'ufficio, alle Uipo, che ehm, prima appunto si chiamava UAMI, forse nelle slide sul marchio, errore mio perché sono slide che prendevano, vabbè, erano, riprendevano alcune slide vecchie, quindi è rimasto UAMI, prima si chiamava UAMI, Ufficio Armonizzazione Mercato Interno, adesso si chiama ehm, Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale, European Intellectual Property Office, quindi l'acronimo lo troverete sempre all'inglese, EUIPO. E quando, stessa cosa, avete 12 mesi da qualsiasi divulgazione del prodotto eh, fatta a titolare di diritto con sua, o con la sua autorizzazione. Questa è un, una tabella che abbiamo già usato per eh, confrontare brevetti e diritto d'autore, è la stessa cosa nel mondo dei, applicata al mondo dei disegni e modelli. Quindi, visto che partiamo dal diritto d'autore, che è un po' l'istituto giuridico che abbiamo, abbiamo conosciuto meglio, su cui abbiamo speso più tempo, ecco la differenza. L'oggetto della tutela, mi sembra chiaro, erano opere di genere di carattere creativo, qua abbiamo disegni e modelli, L'acquisizione del diritto è più simile, come vedete, a quella dei marchi e dei brevetti, quindi il diritto d'autore è automatico, invece qua abbiamo una procedura di registrazione, di registrazione presso appositi uffici. Il, ehm, I requisiti sono due, novità a carattere individuale, a cui forse tra parentesi andrebbe aggiunto quello del 33 bis che era il, la liceità. Il titolare generale dei diritti, sì, anche qua, non è un automatismo, cioè nel, nel diritto d'autore c'è un automatismo che crea, con il semplice, semplice atto di creazione, crea in capo all'autore i diritti. Con il design, il design registrato di cui stiamo parlando adesso, quindi non il design di, di, di opere che hanno eh, anche valore artistico, mh, si ottiene solamente nel momento in cui si registra e quindi il soggetto che fa la registrazione sarà colui che avrà il diritto e quindi il soggetto che paga sostanzialmente, il soggetto che si reca all'ufficio e versa la FI e si occupa delle pratiche, lui avrà tendenzialmente il diritto. La durata della tutela, ecco la differenza non da poco, 70 anni dalla morte dell'autore, nel caso del diritto d'autore, e 5 anni dal deposito prorogabili per altre 4 volte fino a un massimo di 25. Quindi il disegno, il disegno modello di una sedia, di un tavolo, di un modello, che ne so, di specchietto per una Porsche, o via dicendo, classico design che non ha carattere creativo e valore artistico, viene tutelato 5 anni dal deposito, poi se c'è ancora interesse a tutelarlo, perché magari a volte 5 anni sono sufficienti, si lascia scadere, si può rinnovare per altre 4, si va avanti di botte di 5, 5, 5, finché non si arriva a un massimo di 25 anni. Dopo 25 anni, massimo, il design diventa di pubblico dominio, vuol dire che non può essere più coperto da nessun tipo di, di, di, di esclusiva, salvo, salvo sia diventato così eh, impattante da un punto di vista creativo che un giudice gli abbia riconosciuto il valore artistico e allora torniamo nel campo del diritto d'autore, però normalmente non sempre su una sedia, a meno che sia una sedia particolarmente appunto, eh, artistica, però su una sedia di design, su un oggetto, la forma di una bottiglia, così a un certo punto dopo 25 anni cade in pubblico dominio, a meno che appunto siamo nel diritto d'autore, oppure a meno che quella bottiglia sia riconosciuta come marchio, di forma e allora il marchio invece può essere continuamente protetto. Quindi, vedete la, la, la complicazione, vedete perché abbiamo parlato del design solamente alla fine, perché mette davvero insieme elementi di tanti istituti. Inoltre, occhio, questa annotazione che ho messo a margine: cioè quando parliamo di diritto d'autore su opere di design, si dura 60 anni dalla morte dell'autore, non 70. Non mi chiedete perché hanno fatto sta cosa: cioè, con tutte le cose su cui potevano creare un'eccezione hanno fatto un'eccezione di 10 anni rispetto al, al default, alla, alla norma generale. Però questo è, quindi quando un'opera un di design è, è tutelata, cioè a, a, le viene, quando un'opera di design viene riconosciuto il valore artistico, diventa quindi a tutti gli effetti un'opera dell'ingegno, però la durata è di 60 anni dalla morte dell'autore e non di 70, come invece succede su un brano musicale o su un testo letterario. I costi, l'abbiamo già detto, il diritto d'autore è gratis, il... il il design, invece, la registrazione di un design ha dei costi di redazione che sono solitamente quelli, che, quelli che, che, che pesano di più e di registrazione che sono gli 86 euro o, o 350 euro che abbiamo visto prima. La disciplina, vabbè, appunto, una è la legge sul diritto d'autore, l'altra è il codice della proprietà industriale. Queste cose le abbiamo già dette, non credo che sia necessario tornarci molto. Basta.